Buonasera. buonasera, a tutti coloro che sono collegati e buonasera anche a tutti coloro che ci vedranno più avanti. Spero che stiate tutti bene, eh, oramai siamo eh, più di due anni che insomma facciamo queste dirette in, in via web in attesa, spero presto di cominciare a fare qualcosa in presenza. Eh, un saluto a tutti coloro che ci seguono. Questa sera siamo su Focus. Un saluto ad Enrico e a tutti coloro che collaborano per eh, mettere queste dirette che secondo me sono molto utili e aiutano, aiutano veramente in un momento così complicato come questo. Aiutano a sentirci uniti aiutano a sentirci in qualche modo bene, anche se non, sono tan se non condividiamo molto tempo come magari quando lo facciamo con le conferenze in diretta. Però in, queste, in questa ora, un'ora e mezzo, un'ora e un quarto, vediamo un po', eh, cercherò di, come sempre, di sintetizzare l'argomento che voglio proporvi, questa sera. Un argomento che poi ci permette di comprendere ancora un pochettino meglio la nostra realtà, la nostra realtà umana e anche il rapporto che dovremmo mantenere, costruire, idealizzare, identificare con questa coscienza universale che noi chiamiamo Dio. Ehm, ci sono diverse novità questa settimana. Eh, prima di tutto è arrivato il messaggio della, dalla coscienza universale e appunto parliamo appunto di questo stasera, della coscienza universale, come identificarsi con questa coscienza del tutto, dell'universo. E' è giunta una comunicazione molto molto bella, intensa e soprattutto carica di informazioni, di consolazioni. Perché quando è il padre che parla eh, non possiamo altro che accogliere una meravigliosa carezza nel cuore, nell'anima e nello spirito in tutto il nostro essere. Perché quando l'universo trasferisce attraverso queste parole il suo amore, noi non possiamo altro che sentirci dei figli amati, ma amati veramente. Anche se comunque. La nostra vita a volte non è proprio come dovrebbe essere. Chiaramente siamo esseri umani e anche su questo aspetto c'è una bellissima affermazione del padre che poi leggerete perché stiamo preparando una bellissima conferenza che sarà la diretta del 21 di dicembre e poco prima del Natale per cui eh, abbiamo deciso di pubblicare questa comunicazione, questo messaggio che proviene dalla coscienza dell'universo proprio in, eh, in, in quei giorni che precedono mh, la nascita dell'amore più grande di tutti gli amori. E in questo messaggio il Padre fa anche riferimento all'incarnazione dell'amore che ha permesso a Gesù. Cristo di vivere tra noi come uomo e non dimentichiamocelo mai vivere tra di noi come uomo perché se noi dimentichiamo la sua umanità difficilmente riusciamo riusciremo a comprendere in profondità il suo messaggio. Dobbiamo pensare che l'universo quando si degna di inviare dei collaboratori dei maestri universali, dei rappresentanti della sua infinita bontà e del suo immenso amore, lo fa eh, in un modo che possano incarnarsi tra di noi e quindi condividere tra di noi eh, quei progetti celesti che comunque ci riguardano tutti. E non dimentichiamo mai che non possiamo considerare, come afferma la religione, che Dio abbia avuto un figlio solo, siamo tutti figli di Dio e prima o poi giungeremo a quelle altezze che ci ha fatto conoscere il Cristo, sempre che riusciremo a vivere nella nostra vita i Suoi meravigliosi insegnamenti, che non sono insegnamenti destinati ad essere evolutissimi, no, perché vi ho detto eh, l'amore del Padre si è fatto uomo, si è fatto carne, e sangue proprio per insegnare tra gli uomini e proprio per venirci a eh, a, in, a, a far, per farci capire come nella nostra dimensione noi possiamo veramente seguire quelle volontà celesti che poi alla fine non sono altro che il nostro benessere, e il benessere dell'intera umanità e oserei dire anche una consolazione bella, stupenda e meravigliosa per il padre e per l'universo. Quindi mh, direi che tutti coloro che si sono avvicendati in questo mondo come maestri, come guide spirituali, come insegnanti dello spirito eh, hanno vissuto una vita come noi. Certamente eh, hanno dovuto fare delle scelte molto importanti che gli hanno permesso poi di portare a termine la loro missione salvifica, eh, incarnata in questa dimensione. Quindi tutte queste persone che sono venute dall'alto, che noi possiamo anche identificare con nella logica dei maestri ascesi, oppure nella logica di tutte quelle guide spirituali che sono venute, anzi che sono tornate in questo mondo e magari hanno percorso anche dei sentieri in, in, scendendo dalla loro evoluzione, proprio per mostrare a noi umanità come poterli seguire in un percorso ascensionale, quindi evolutivo. L'universo è sempre stato molto prodigo di aiuto, di insegnamento, di amore e tutto questo lo ha sempre manifestato perché conosce perfettamente la pesantezza della nostra incarnazione e anche nel messaggio che mi è giunto dalla coscienza dell'universo si vuole il padre parla proprio anche di questo quindi lui dice praticamente già per il fatto che siete miei figli siete già tutti candidati alla vostra salvezza però questa salvezza deve essere una conquista cioè deve essere un raggiungimento che noi possiamo vivere in questo mondo, in questa dimensione, attraverso delle scelte, attraverso un comportamento in linea con il movimento d'amore dell'universo, perché tutto gira in un senso nella creazione. E quando noi, lo ripeto molte volte questo concetto perché è bas basilare e molto importante, se l'universo gira in un certo modo, e questo movimento, questo giro si chiama semplicemente amore, donazione, rispetto, eh, condivisione, aiuto, perdono, tutto quello che noi conosciamo, che abbiamo sempre conosciuto, che si collega in un'unica parola che chiamiamo amore, se tutto nell'universo gira in questo, mo in questo modo, in questo, e, e svolge questo movimento non vedo perché noi dovremmo vivere un comportamento diverso e quindi impegnarci a eh, manifestare un, un, un movimento contrario al movimento dell'amore perché tutte le volte che noi scendiamo in quelle bassezze che io penso che quelle basse, bassezze in cui noi a volte cadiamo non, sono, non siano neppure la realtà degli animali perché comunque gli animali obbediscono ad un istinto e l'istinto è sempre opera del creatore mentre gli uomini gli esseri umani in quanto esseri senzienti intelligenti hanno la capacità di stravolgere il proprio, eh, la propria missione incarnativa quindi il, il proprio scopo della vita <coughs> e sconvolgendo questo movimento non fanno altro che creare attrito in questo movimento d'amore dell'universo. E questo attrito, signori miei, è, è una realtà che ognuno paga per conto proprio, secondo gli attriti che pone al movimento dell'universo. Quindi dovremmo cercare di organizzare la nostra vita in un modo più coerente agli insegnamenti. Universali. Poi non possiamo neppure dire che siamo poveri di informazioni, perché se vogliamo analizzare quante religioni o quante filosofie religiose esistono nel mondo, sono veramente tante, anzi io dico veramente troppe, perché più, più movimenti diversi ci sono, più, più separazione e divisione dimostriamo di mantenere invece la religione universale è quella dell'amore e quando tutti si collegano nella propria vita a questo movimento non fanno altro che attingere potenze dall'universo attingere amore sostegno permettere alla grazia celeste di continuare a scendere perché per gli uomini di buona volontà eh, gli uomini di buona volontà non mancano di nulla perché l'universo permette, come l'universo vede e provvede, quindi l'universo permette a tutte le sue creature di avere tutto ciò che a loro serve per poter svolgere questo lavoro anche se complicato in una dimensione come la nostra. Per cui io sono mh, veramente... Il mio, il mio ringraziamento è veramente immenso e infinito nei, eh, verso questi insegnamenti universali e verso i maestri che li hanno incarnati. Per cui da qualunque io volga lo sguardo parlando di religione trovo sempre delle informazioni utili e delle rivelazioni importanti che mi permettono di evolvere personalmente e quindi anche di conoscere il movimento d'amore dell'universo quindi non possiamo dire di essere stati poveri di informazioni soprattutto non possiamo accusare l'universo di non averci dato tutte le informazioni utili e tutti gli insegnamenti possibili per permettere il nostro la nostra crescita lontana dai dolori. Quando noi poniamo resistenza al movimento della vita che è amore, noi automaticamente attiriamo nella nostra vita delle complicazioni, perché queste complicazioni si attivano proprio per cercare di riportarci là da, da dove eh, ci siamo smarriti. Ecco, ritornare il dolore, come diceva Paramansa Yogananda, Serve agli esseri umani per comprendere che il loro movimento non è giusto con il movimento dell'amore. E quindi Yogananda scherzosamente diceva che quando noi soffriamo nella vita è un po' come se il padre ci, ci punzecchiasse un pochettino il sedere per attirare l'attenzione e, e quindi per riportarci sulla via maestra che abbiamo smarrito. In effetti il dolore ah, gioca un ruolo molto importante e significativo in questo mondo, in questa dimensione. Però dobbiamo anche considerare che il dolore si manifesta in mille e mille modi. Ognuno vive il dolore e la sofferenza a seconda della propria necessità. E non possiamo certamente pensare che gli altri soffrano meno di noi perché ognuno soffre secondo le proprie necessità. E per questo io stimolo sempre tutti a ricordare che dobbiamo avere molto rispetto per il dolore degli altri, qualunque esso sia, che sia un dolore sentimentale, che sia un dolore fisico, che sia un dolore spirituale, che sia un dolore anche mentale, un dolore che so io di umano un dolore esistenziale un dolore che comunque noi magari penseremmo di non averlo mai provato e di non viverlo mai ma comunque dobbiamo sempre avere grande rispetto per il dolore di tutto e di tutti solo attraverso il rispetto noi abbiamo la possibilità di vivere quella logica nell'osservazione che ci permette poi di comprendere in profondità Ogni cosa che accade intorno a noi. E mh, ho detto comprendere, quindi ho detto osservare, non giudicare. Perché quando un essere osserva, eliminando il giudizio, automaticamente si pone nella logica della comprensione. E quando noi riusciamo a comprendere, comprendere veramente quello che succede intorno a noi, anche... Tutto ciò che è disarmonico. Noi veramente riusciamo a vivere proprio il nostro ruolo in questa dimensione. Le sofferenze sono diverse, i dolori anche, e ripeto, ognuno vive quelli di cui più ha necessità. Però mai nessuno deve porsi nella logica del giudizio. O anche nella logica dello sminuire. Perché un dolore per una persona che a me potrebbe far sorridere, è, è, per quella persona è un peso. E magari se io potessi parlare dei miei dolori qualcuno potrebbe sorridere allo stesso modo. Però le difficoltà sono sempre personali. E in quanto tali meritano tutto il il nostro rispetto. Ecco è importante perché, in un, in un tempo come questo, dove tutto si acuisce, dove le parole diventano delle frasi accusatorie e che creano dei dolori immensi, dove l'incomprensione crea una divisione mai provata, dove noi stiamo vivendo praticamente una sorta di guerra silenziosa. Perché quando uno si accanisce con l'altro, questo è sempre lo stesso meccanismo che si manifesta attraverso le battaglie e le guerre. Quindi mettersi contro qualcosa, mettersi contro qualcuno, desiderare per quel qualcosa e per qualcuno il completo annientamento. Che differenza c'è tra una guerra e un rapporto personale di questo tipo? Perché poi alla fine le grandi battaglie hanno sempre avuto origine dalle piccole battaglie, dalle piccole incomprensioni umane che cominciano poi magari dalla famiglia e finiscano in guerre di Stato, in guerre di popolo, in guerre di nazioni, fino a giungere alla guerra mondiale. Alla fine tutte queste situazioni che possiamo eh, denunciare come eventi catastrofici dell'umanità noi li possiamo tranquillamente vivere nel nostro piccolo, quotidianamente. Per questo noi, se siamo esseri che desiderano la pace, dobbiamo far proprio di tutto per creare pace dentro di noi e intorno a noi. Non, lo ripeto ancora una volta, non è che quando scoppia una guerra basta mettere fuori una bandiera con scritto Peace and Love, una bella bandiera con l'arcobaleno, con una colomba, con due mani che si, che si danno la mano. ma Tutte queste cose possono significare qualcosa quando tu sei veramente la pace che desideri. Quindi noi dobbiamo tutto quello che noi chiediamo all'universo, tutto quello che noi chiediamo all'umanità, tutto quello che chiediamo al nostro prossimo, dobbiamo noi per primi emanarci. Se riusciamo ad emanarlo per primi, allora automaticamente tutto questo tornerà centoplicato verso di noi. Quindi se da me, personalmente, perché io lavoro per questo, esce pace, non potrò che vivere in pace. E non potrò che creare intorno a me quella meravigliosa energia della pace. Molto importante... Questo, questo piccolo, questa piccola introduzione perché ci permette di comprendere profondamente il tipo di comportamento che a volte dimentichiamo di avere nelle relazioni. E non ci dimentichiamo che gli altri, non solo la terra è la nostra scuola, anzi la terra è il nostro campo d'azione, ma la nostra scuola sono gli altri. Il nostro vero lavoro, noi lo facciamo attraverso le relazioni umane, attraverso le relazioni che abbiamo con la flora e con la fauna, quindi con la natura, attraverso la relazione che noi abbiamo con il Divino Padre, attraverso la relazione che noi abbiamo con le sue leggi e i suoi insegnamenti, cioè l'insegnamento di tutti i maestri che sono venuti fino a noi per portarci quella parola che doveva essere quella verità che avrebbe dovuto liberarci veramente dall'ignoranza e da ogni forma di involuzione. Bene, vorrei anche dirvi che abbiamo appena realizzato la nuova rivista che anzi vorrei farvi subito vedere così vi faccio vedere una piccola presentazione di questo ultimo capolavoro che è già stato spedito a tutti i nostri soci e che eh, lo riceveranno, io spero, prima di Natale. Tutti possono poi iscriversi e ricevere non solo questa rivista, ma anche tutti gli arretrati dei nostri meravigliosi giornali dove pubblichiamo tutte le informazioni che se secondo me, secondo noi, Servono veramente ad accompagnarci in questo momento particolare. Vediamo questo anticipo di questo trailer di questa nostra rivista. Certamente poi quando lo riceverete scoprirete in profondità il meraviglioso messaggio che abbiamo voluto sintetizzare in questa piccola presentazione. Un meraviglioso messaggio molto importante di Paramahansa Yogananda su la festività del Natale. Allora, avete visto altri, altri grandi maestri universali, messaggi molto importanti che ci aiutano a comprendere molto meglio queste rivelazioni che provengono dalle dimensioni de dello spirito e poi troverete molte altre cose che non sono state eh, evidenziate e che riusciranno sicuramente a darvi io spero quella carezza che serve per poter continuare a vivere la nostra vita in un tempo così complicato bene L'argomento che io questa sera vorrei trattare con voi è identificarsi con la coscienza universale. E per questa conferenza bellissima mi sono fatto aiutare da, dal maestro Ivanov, un maestro dal quale io eh, attingo molte informazioni interiori e dal quale... Mh, con nel quale queste informazioni riescono veramente a trovare le parole che molto spesso non troviamo per esprimere quei concetti meravigliosi che provengono dal mondo dello spirito. Identificarsi con la coscienza universale. Allora, la domanda importante che noi eh, spero ci siamo fatti nella vita almeno qualche volta è io chi sono? Noi chi siamo? Cosa c'è di più importante del sapere chi realmente siamo? Oggi noi viviamo in una società nella quale la maggior parte delle persone non cambia mai. Fiera è ferma, non evolve e che col passare degli anni cade in uno sconforto sempre più grande, proprio perché non si interroga mai sulla sua vera natura e quindi vive così automaticamente. Chi non si fa queste domande si, si pone nella logica di una eh, passiva accettazione della vita. Invece noi abbiamo un ruolo molto importante nella vita. Noi dobbiamo, se noi sapessimo il perché, in profondità della nostra esistenza, la nostra vita avrebbe veramente un grande significato. Non avremmo mai, mai e poi mai, un minuto di sconforto o di depressione, e tantomeno di tristezza. Quando qualcuno si pone questa domanda, lo spirito vibra e la coscienza sussulta. E non è questa una domanda banale, perché essa esprime il desiderio di conoscere veramente chi siamo in profondità. Siamo il nostro corpo? O forse solo i nostri pensieri? Oppure sentimenti ed emozioni? La maggior parte delle persone vive credendo di essere solamente il corpo. E quando ha freddo corre a scaldarsi, quando ha fame corre a nutrirsi. Ma chi è veramente ha bisogno di queste cose? Chi è che ha bisogno di queste cose? Il corpo o la nostra natura superiore? Senza la conoscenza di chi siamo veramente, non possiamo che correre dietro alle esigenze del corpo e della mente perché la mente lavora esclusivamente per il benessere del corpo in questa dimensione infatti la mente non è molto indirizzata per, sulle vie dello spirito la mente al momento siccome non è illuminata dall'energia del cuore si interessa soprattutto del benessere fisico e poi noi passiamo la maggior parte del nostro tempo a giudicare l'ego degli altri e anche a gratificare il nostro degli ego e anche il corpo perché ego e corpo vogliono sopravvivere a tutti i costi senza sapere chi siamo veramente noi non riusciremo a scoprire il perché della nostra esistenza né tantomeno Conosceremo il reale scopo della nostra vita. Vi siete mai domandati qual è il motivo per cui voi siete? Per cui voi vivete in un certo ambiente? Per cui voi avete una certa famiglia? Per cui voi vivete anche in mezzo a certe difficoltà? Oppure perché voi vivete in una realtà che tutto sommato non sentite veramente in profondità vostra? quanti desideri vanno oltre ciò che realmente viviamo. Come una ruota ci muoviamo dentro una realtà che si ripete continuamente, senza una vera soddisfazione. Questo è un automatismo che è pericoloso. Poi sarà la condizione che noi chiamiamo morte a mostrarci quanto poco sappiamo su questa domanda così fondamentale. E come lo farà? Lo farà privandoci del corpo, annientando quelle relazioni che credevamo fossero importantissime, togliendoci quel denaro su cui noi abbiamo fondato tutto il nostro interesse e la nostra attenzione. Ci toglierà quella proprietà, quel potere, praticamente tutte quelle cose per cui la maggior parte delle persone vive. La morte ha questa capacità a zero ogni cosa dai sentimenti alle proprietà ma cosa rimane? eh, questa è un'altra bella domanda cosa rimane al nostro breve passaggio in questo mondo? quello che noi avremo registrato secondo il movimento dell'universo cioè secondo l'amore questo rimane anzi Rimane e ci aiuterà a vivere la prossima esistenza in un modo più semplificato. Ecco perché è importante cercare di seminare bene in questo campo che è la nostra vita, perché poi saremo sempre noi che raccoglieremo, se non in questa, nell'altra vita, se non in questo, nell'altro mondo, perché noi siamo esseri che possiamo vivere da tutte le parti. Basta incarnarsi in quella realtà e prendere visione di quel nuovo lavoro che c'è da fare, su quel pianeta o su quella nuova esistenza. Poi c'è chi pensa nella sua fede in Dio, pensa magari che la sua fede in Dio alla fine lo aiuterà, ma paradossalmente anche questa tanto decantata fede è per la maggior parte delle persone un debole convincimento, come io lo definirei una ritualità che si è imparato da bambini e che abbiamo ripetuto continuamente così a pappagallo come filastrocca una domenica dietro l'altra, tanto, tanto per dire mh, di far parte di qualche cosa di divino o di credere in un Dio che magari ci ha proposto la religione e questo l'abbiamo fatto per tutta la vita. Ma poi... Ci rendiamo anche conto, ci renderemo anche conto che quando la morte sopraggiungerà azzererà anche questa inutile tradizione, azzererà anche questa convinzione che la religione salva. La religione non salva proprio nessuno, Dio non salva proprio nessuno, è l'essere che si danna o si salva attraverso il suo comportamento. Dobbiamo mettercelo nella testa, questo concetto. Eh, perché se noi non lavoriamo veramente per il nostro benessere interiore che lavorare per il nostro benessere interiore non significa altro che esprimersi nell'amore e quando ci esprimiamo nell'amore non possiamo far altro che servire tutto ciò che sta intorno a noi. Tutto ciò che è attirato nella nostra vita. Perché questo è il lavoro, questo è il vero scopo. Se vogliamo sintetizzare lo scopo della vita è venire, noi siamo venuti dall'amore per essere amore, per tornare nell'amore. Quindi non c'è altre cose, non c'è altra cosa da fare che questo. Tutto il resto sono particolari che poi ci renderemo conto che la, con la morte saranno abbandonati. Gli esseri umani per tutta la vita corrono dietro a desideri e soddisfazioni personali, convinti di sapere chi sono e anche di cosa vogliono, ma poi quando devono affrontare le sorprese che la vita immancabilmente presenta, come per esempio una malattia, un incidente, un problema qualunque, la morte, le disgrazie, i grandi drammi, tutto intorno a loro e anche dentro di loro crolla, facendoli sprofondare nell'angoscia più nera. E ci rendiamo anche conto di non aver avuto una, una fede vera, perché al primo ostacolo... Non dimostriamo più di credere in questa fede. Ed è quello che sta accadendo anche ora, con questa pandemia. Quante persone si sono allontanate perché ritengono più importante prendere delle posizioni o delle decisioni che di fatto non portano da nessuna parte. Noi non dobbiamo dimenticare mai che siamo esseri spirituali momentaneamente rivestiti di un corpo. E quando dico momentaneamente, tutto ciò che fa parte del corpo finirà, se ne andrà. Cosa ci porteremo via? Le nostre prese di posizione, le nostre posizioni, le nostre idee. Invece di perdere tempo a prendere posizione, cominciamo a spendere il nostro tempo prezioso per imparare ad amare, che è la cosa più importante da fare. E in questa spesa d'amore sicuramente c'è un miglioramento nei rapporti con il prossimo, una comprensione più profonda, una logica tolleranza spirituale, una compassione che nasce dallo spirito. Che nasce dall'anima, da dentro di noi, invece di abbandonarci continuamente alla guerra, al giudizio, alla maldicenza. Questa è una perdita di tempo inutile e ce ne renderemo conto perché poi al momento tanto ci arriveremo tutti lì, prima o poi, e quando arriveremo lì finalmente scopriremo quali sono le cose che contano e quelle che avremmo dovuto lasciare andare. Quindi fidatevi. Beh, se non vi fidate di me non importa. Cercate di informarvi cosa sia la cosa più importante nella vita. Chiedete all'universo. Chiedete. Chiedete che vi sarà dato. Ma fate la... cercate di fare la domanda giusta. però, Perché se le domande non sono quelle giuste non si attiva il meccanismo di risposta. E molti quando iniziano a vivere questi momenti di caos in cui tutto viene messo in discussione iniziano poi ad avere paura ecco e quando la gente comincia ad avere paura è la fine perché la paura annulla ogni personale decisione la paura annulla ogni presa di posizione interiore la paura annulla anche la realizzazione dello spirito perché noi in questo momento siamo sì uno spirito rivestito di corpo ma il potere di volontà hai, ma la volontà che a noi esprimiamo con il nostro pensiero con la nostra mente con il nostro corpo ha il potere di far tacere lo spirito e questo non deve accadere quindi la paura è veramente una Cosa che su cui fa preda il male e su cui si creano tutte quelle distorsioni che poi portano veramente ad ogni forma di degenerazione sociale. E quindi, anziché attingere dalle proprie realizzazioni interiori, chi ha paura, realizzazioni che poi può aver raggiunto in momenti sereni della vita oppure quando si è applicata a questa persona in una ricerca di verità e armonia interiore e quindi se ci eh, facciamo prendere dalla paura va a finire che poi cominciamo a seguire delle facili vie di fuga e impariamo così ad affidarci a pseudo maestri dai quali magari poi pretendiamo anche consolanti risposte eh, in cui racchiudere la nostra fede, rinchiudere la nostra volontà per non dover affrontare le fatiche che un'onesta ricerca interiore impone. Perché quando un essere comincia nella. si impegna nella vera ricerca si rende conto poi che non ha bisogno di nessun maestro, perché la verità è in ognuno di noi. Non possiamo pensare che la verità sia solo una realtà di coloro che l'hanno divulgata. Coloro che l'hanno divulgata hanno avuto la forza di far conoscere ciò che vivevano già interiormente. Quindi noi questa verità non la dobbiamo andare a delemosinare, noi già la possediamo dobbiamo semplicemente attingere dalle nostre profondità. Che se abbiamo l'umiltà di scendere dentro di noi, noi scopriremo un sacco di tesori. Io, da quando mi sono impegnato in questo percorso interiore, io veramente ho avuto delle risposte che mai nessuno era stato in grado di dare. Perché nella nostra interiorità opera il divino, e quando non sono informazioni di cui noi abbiamo bisogno, e che non abbiamo realizzato attraverso le nostre esperienze, se noi in, entriamo nel nostro profondo, là troviamo il divino, quindi la partecipazione in Dio. Quindi, quando non è la nostra evoluzione che risponde, è sempre l'universo che ci accontenta per avere le risposte più importanti e più azzeccate che ci servono in quel momento particolare della vita. Certamente noi non siamo il nostro lavoro, non siamo il nostro conto in banca, non siamo la nostra casa o le nostre proprietà. Possiamo solo e semplicemente usufruirne per il tempo in cui viviamo e anche oserei dire per un tempo che c'è pure sconosciuto perché nella vita abbiamo una posizione sociale e degli affetti e ne possiamo godere ma tutto ciò è momentaneo vi ho detto prima che con la morte tutto scompare rimangono solo le buone semine e le relazioni illuminate tutto quello che nasce da una relazione illuminata che poi è amore Rimane, e avremo anche la possibilità, poi, quando non avremo più il corpo, di continuare a viverle determinate emozioni e anche di continuare a contattare e, uh, coloro che abbiamo amato. Perché se è amore è per sempre, non può finire con una vita. Quindi chi si pone questa domanda io chi sono si avvia poco a poco in un vero percorso di consapevolezza attratto dalla dimensione spirituale con le sue infinite e meravigliose realtà perché quando noi ci immettiamo in questo fluido che è la rivelazione dello spirito non ha mai fine e poi Ogni volta che ci verrà da porre una domanda, al momento che riceveremo la risposta che ci appagherà in un modo incredibile, avremo già voglia di farne un'altra. Perché l'essere è proprio curioso di conoscere la divinità di cui fa parte. Non solo curioso, ne ha proprio bisogno di comprendere in profondità tutto ciò di cui fa parte. Ecco che noi non smetteremo mai per tutta la nostra evoluzione di conoscere nuove realtà e nuove eh, strade che conducono alla logica dell'uno. Coloro che intraprendono questo percorso di autoilluminazione scoprono a poco a poco la profondità della loro anima, realtà da cui attinge lo spirito. Spirito per vivere il suo straordinario divenire universale e progressivamente acquisiscono anche un senso di pace e di realizzazione interiore, colmando quel vuoto che ora percepiscono e che deriva sicuramente da una vita materiale scarna e senza meta, perché la materia dà soddisfazione, ma momentanea. Ciò che veramente dà soddisfazione eterna è un raggiungimento dello spirito. Perché a differenza di un raggiungimento materiale, il raggiungimento materiale finisce dal momento in cui inizia un desiderio di un qualche cosa di materiale in più, ma una realizzazione spirituale appaga l'anima e lo spirito per sempre. Quindi potremo sempre gioire e usufruire di questa meravigliosa elargizione, quando è spirituale. Per dare un'immediata risposta alla domanda chi siamo, potremmo sposare con tutto il nostro essere l'affermazione di Gesù. Io e il Padre mio siamo un'unica cosa. Ma non l'ha affermato solo Gesù, perché anche i grandi maestri Indiani hanno affermato un concetto simile: Io sono lui e per lui inteso questo amore che noi abbiamo conosciuto nel Cristo. Quindi, sentirsi Dio, identificarsi nella Sua natura, nella Sua luce, nel Suo amore, sicuramente ci rende responsabili e attenti a non trasgredire mai la Sua legge che è ripeto, giustizia assoluta e che una volta trasgredita inevitabilmente porta delle conclusioni che conducono verso la purificazione. Quindi dobbiamo identificarci assolutamente per il nostro bene supremo alla coscienza dell'universo che noi chiamiamo Dio. Sì, e non è una presunzione sentirsi Dio in questa forma e in questa sostanza perché se noi raggiungiamo questo scopo nella nostra mente nel nostro cuore e nella nostra anima noi ci comportiamo da Dio in questa forma e in questa sostanza e identificarsi in Dio ci impone di essere nella nostra vita quotidiana come lui è certamente secondo il nostro grado e livello evolutivo per noi essere Dio significa veramente cominciare ad amare ogni cosa che il nostro sguardo raggiunge come fa Dio con la sua creazione certamente il suo amore è infinito perché deve occuparsi di delle necessità d'amore di tutte le creature ma noi non abbiamo questo gran lavoro da fare noi ci dobbiamo solo occupare di tutto ciò che fa parte della nostra vita poi certamente L'idea è quella di desiderare il bene di tutti, la pace per tutti gli esseri. L'idea è quella di desiderare che ogni creatura in questo mondo possa avere veramente la gioia e la serenità per poter vivere veramente bene la propria esistenza. Però noi siamo semplicemente chiamati ad occuparci di tutto ciò che orbita nella nostra vita. Ad amare l'universo ci pensa Dio. Noi dobbiamo occuparci ad amare tutto ciò che è parte del nostro universo. E il nostro universo possiamo dire che non è illimitato, è limitato alla nostra necessità evolutiva. Quindi non è difficile essere Dio in questa dimensione. Ogni volta che vi viene da fare una cosa, da dire una cosa, da, da, da pensare una cosa, voi dovete immaginare se quel pensiero, quell'azione, quella parola Dio la vorrebbe esprimere ecco secondo il grado e il livello d'amore che voi avete realizzato sicuramente una risposta l'avrete l'universo come abbiamo detto si muove in un perfetto movimento stabilito da leggi cosmiche pensate dal creatore per il bene supremo di ogni cosa. E queste leggi sono assolute, imperiture ed eterne, proprio come la giustizia che le regola, che le definisce. Purtroppo però sulla terra le religioni hanno creato, come sappiamo, un'immagine di Dio istorta, lontana dalla realtà della sua reale natura. Dio è amore, sì. Ma questo amore è retto soprattutto e inequivocabilmente dalla sua perfetta giustizia e per questo vi dico che è errato credere che qualunque cosa facciamo Dio si mostrerà comprensivo, indulgente, buono e misericordioso come dice la religione. No, non basterà dire signore ho commesso degli errori ma credo in te e so che mi perdonerai. No, non basta questo. Questo è solo illusione. Qualche parola accompagnata da buoni sentimenti non basta e allora dobbiamo prima pulirci da ogni furigine per poter ricevere finalmente l'abbraccio di Dio. E quindi la soluzione di ogni nostro problema umano. Quando dico di soluzione del no di ogni nostro problema umano, Significa trovare la forza e la capacità di risolvere quei problemi che devono esistere nella nostra vita, perché ne abbiamo un estremo bisogno. Il perdono di Dio, quello di cui tanto si parla nella religione, è solo una illusione. Dio non ha niente da perdonare a nessuno, perché non è Dio che condanna, ma sono i nostri stessi errori che ci condannano a subire le eventuali purificazioni. E poi, quando si sente parlare nelle scritture dell'ira di Dio, l'ira di Dio è una metafora. Dio, se è amore, non può essere iracondo, non può essere permaloso, geloso, furibondo, o non può avere questa mania di condannare e di dannare in eterno i suoi figli. L'amore non contempla tutto questo. Quindi, se Dio non condanna, non ha nemmeno necessità di perdonare. La condanna, ripeto, avviene quando noi commettiamo un errore con consapevolezza. Allora, ecco che ci predisponiamo ad una purificazione. Perché Seneca, errare o manumeste, ebbe a dire. Errare o manumeste, sì, perché... Anche l'universo ci insegna, Dio stesso ci dice che l'uomo in questa dimensione evolve grazie alla conoscenza dell'errore. Ma l'errore non può essere eterno. L'errore deve essere compiuto finché poi non viene riconosciuto e finché poi ci impegniamo a non ripeterlo. Altrimenti la ripetizione dell'errore è una manifestazione di amore. Quindi non ci può essere fusione di due sostanze che non siano della stessa natura. E poiché la coscienza divina è luce, non possiamo fonderci con la luce se noi siamo tenebra. Se rimaniamo coperti di fuligine, resteremo sempre fuori dalla divinità. Non potremo mai avere nessuna relazione con la sua meravigliosa essenza. Eh, non è logico pensare che Dio ci accolga così come siamo, infangati e sporchi di materialità. Bisogna superare questo piano esistenziale con la coscienza che siamo dei e che quindi possiamo gestire le energie più basse che tentano di tirarci a fondo. E quando dico gestire, non dico che le dobbiamo eliminare dalla nostra vita, dobbiamo utilizzare finché non condannano la nostra anima, finché non ci pongano in un movimento contrario all'amore dell'universo e delle sue leggi. Quindi affinché la coscienza divina si risvegli in noi, bisogna che la materia divenga trasparente. Ecco, solo allora la divinità opererà in noi, Manifestando opere meravigliose. E quando siamo presi dalle troppe distrazioni che la materia impone, Dio si offusca, si nasconde, non può operare liberamente, anche se ci lascia liberi di sperimentare tutto quello che vogliamo. Una cosa è certa: se perdiamo questo centro focale, che poi è il tutto, noi ci sentiamo persi, noi ci sentiamo soli, abbandonati e ancora peggio a volte inutili perché non scopriamo più il senso della vita, non sappiamo più cosa ci stiamo a fare qua e cosa dobbiamo fare. E quando perdiamo il centro del tutto la vita comincia a divenire molto molto difficile e anche pesante e col tempo e a nostre spese noi ritroveremo prima o poi il giusto equilibrio, perché anche se noi ci scolleghiamo dalla divinità, non ci dimentichiamo mai che essa continua ad operare in noi ed è allora che attraverso l'intuito e la percezione interiore, oppure la sensibilità e l'emozione, riaffiora in noi la sua potenza, la sua potenza ristabilendo finalmente quell'ordine perduto. Quindi per sentirsi vivi fisicamente e spiritualmente io credo che dobbiamo collegarci alla centrale della vita cioè all'unico scopo della nostra esistenza. Quindi far agire Dio in noi attraverso le nostre scelte i nostri pensieri il nostro movimento che noi compiamo nella materia e quando noi facciamo operare Dio in noi praticamente quando permettiamo al nostro io superiore di prendere le redini della nostra vita di guidare questa nave che viaggia nell'etere guidare la nostra nave seguendo una rotta particolare verso la luce noi non facciamo altro che migliorare in tutto e per tutto la nostra vita perché quando la nostra vita è la guida il nostro io superiore cioè la nostra divinità di cosa dobbiamo tenere anche se dovesse sopraggiungere qualche difficoltà la nostra natura divina sa come cavarsela sa dove mettere le mani sa dove girare il timone Sa dove dirigere la rotta. Noi siamo i terminali della sua immensa opera creatrice. E per quanto riguarda questo mondo, i nostri sensi fisici sono gli strumenti attraverso i quali Dio vive in questa dimensione. Attraverso il nostro esistere, Lui raccoglie le informazioni che poi compongono la sua eternità. Perché alla fine, eh, quando faccio sempre l'esempio della goccia che torna al mare, ripeto ancora una volta che se il mare è Dio, Dio è composto da un'infinità di gocce. Ecco, noi siamo quella goccia. Ognuno di noi è quella goccia che dopo il peregrinare nella materia Tutte le informazioni raccolte, tutte le esperienze fatte, non fa altro che riportarle nel grande mare come potrebbe fare una goccia che viene evaporata dal sole, dal mare che segue il percorso, diventa nube, poi diventa pioggia, cade nei campi, rientra nei fiumi, nei laghi, nei mari, negli oceani e poi rientra nel grande mare da dove è partita. Ma cosa fa quando rientra questa goccia? Porta la sua informazione. Come la goccia porta quei sali che ha raccolto dalla terra. Ecco che il mare si arricchisce di nuove e continue informazioni. Perché le gocce che evaporano dal mare sono infinite. E continua questo lavoro da tutta l'eternità. Quindi la maestosità di Dio, la potenza di questo grande essere che chiamiamo coscienza universale, non è altro che l'insieme di tutte le potenze e di tutte le realizzazioni e delle esperienze di tutte le creature che lo compongono. Ma tutto questo non accade solo per noi, ma per tutte le creature intelligenti che popolano l'infinito etere macrocosmico. E quando parlo di etere macrocosmico, parlo anche di altri universi. Perché quando parlo di etere macrocosmico, io intendo qualcosa di molto più grande del cosmo, l'insieme di tutti i cosmi. Gli universi sono infiniti. Un cosmo ne può contenere bilioni di miliardi e i cosmi sono infiniti. Questa è la creazione. E un cosmo è un'infinità di numero di galassie. Questa è la creazione. E noi dobbiamo capire che noi siamo per questa creazione l'informazione. La giusta informazione che serve nel bene o nel male, perché anche le nostre esperienze negative comunque servono all'infinito per creare eh, delle nuove realtà e nuove dimensioni, tutto ciò che è movimento della creatura, alla fine è informazione al Creatore. È questa infinita intelligenza, che noi chiamiamo Dio, che ci ha permesso di vivere, ma noi abbiamo un gran lavoro da svolgere per l'economia creativa e in quanto creatori co-creatori e creatori abbiamo il dovere di rinforzare la nostra esistenza e renderla più armonica quindi più bella più interessante dobbiamo partecipare con la nostra volontà positiva all'espansione della coscienza universale ognuno di noi è strumento di evoluzione, utile alla divinità, indispensabile alla divinità. Se noi facciamo nostra questa responsabilità, la nostra vita cambia aspetto. Se noi sappiamo di lavorare non solo per noi, ma anche e soprattutto per il divino, ci sentiamo molto più grati, ci sentiamo molto più felici percepiamo una nella nostra interiorità qualcosa di più grande di più di maestoso che ci permette di pensare una cosa che mai la religione ci avrebbe rivelato io sono utile al creatore io servo al creatore quindi questa responsabilità se accolta nel nostro cuore fa di noi degli esseri che sviluppano sempre di più la loro coscienza in Dio. Noi siamo i trasformatori e i manipolatori dell'energia divina, che risiede in questa forma e in questa sostanza. E questo lo possiamo fare crescendo spiritualmente, quindi rispettando le grandi leggi della vita, ma non dobbiamo mai, mai dimenticare che in quanto trasformatori del creato abbiamo il dovere di aiutare anche i regni della natura ad evolvere, non soltanto i nostri simili. E, no, e dobbiamo smettere di credere che nella creazione ci siano esseri inferiori. Non c'è nessuno superiore e inferiore. Ognuno occupa il suo ruolo. Punto e basta come in una grande orchestra, ma si può dire che chi suona il flauto sia meno importante di chi suona la gran cassa o la tromba, o il violino, o un altro strumento. Ognuno suona la sua nota con il proprio strumento e l'insieme di queste meravigliose note crea la musica della vita. Quindi ognuno di noi è importantissimo per la vita che vive, per il ruolo che compie in questa esistenza. Perché se non ci siamo noi, il lavoro che facciamo noi certamente lo potrebbe fare qualcun altro, ma non come noi. Per questo io amo sempre dire, cercando di eh, far acquisire un po' più di autostima spirituale nelle persone, che noi siamo utilissimi al creatore, importantissimi, che se il nostro strumento non emana la sua nota, in quell'armonia manca qualcosa. Quindi per poter percepire la natura divina bisogna divinizzare la nostra vita. Solo così possiamo identificarci nella coscienza del tutto e divenire i portatori della sua luce, della sua sapienza e della sua potenza, certamente nella nostra dimensione, nella struttura che noi personifichiamo. È la natura divina che risveglia in noi le energie spirituali che poi ci permettono di accordarci alla frequenza di quel tutto che noi chiamiamo Dio. Non è difficile da comprendere questo concetto. Dio è vivo e di conseguenza tutta la sua creazione vive. E quando i nostri sensi più alti si affinano, noi percepiamo la vita ovunque. L'acqua vive, l'aria vive, la luce vive e tutto è vita intorno a noi, ma tutto questo un cadavere non lo può percepire. E l'uomo è cadavere quando la sua natura divina non è invitata ad agire, cioè quando solo la materialità lo anima, come una foglia mossa dal vento. Noi dipendiamo interamente da quella forza creatrice della coscienza una. Per questo dobbiamo mantenere continuamente il legame con essa e lottare contro tutte quelle tendenze interiori ed esteriori che tentano in tutti i modi di ostacolare questo legame. Colui che sopprime la fede nella causa primaria, profanerà e avvilirà tutto, prima in se stesso e in seguito attorno a sé, perché così si distacca dalla sorgente della vita. La vita proviene dall'alto, quindi da Dio stesso. Per questo motivo, in ogni nostra occupazione, noi abbiamo il dovere di riceverla, di aprirle un varco in noi e imparare a conservarla in tutto il suo splendore, ricchezza e potenza per poi poterla propagare tutta intorno a noi e magari diffondere anche intorno a noi quel desiderio di vita, quella gioia di vivere che molte persone intorno a noi hanno perso o che cominciano a perdere. La vita è gioia, dobbiamo essere felici e per questa felicità dobbiamo necessariamente ogni giorno ringraziare per questa opportunità l'opportunità di esistere sì come siamo così come siamo Dio ci ama così come siamo non si aspetta la perfezione da noi la perfezione sarà una realtà che acquisiremo nel tempo si aspetta la bontà d'animo si aspetta la capacità di riconoscere che il suo amore si occupa di tutto e in quanto tale ci deve dare un esempio nella nostra vita, affinché anche noi, con il nostro poco amore realizzato, possiamo veramente e finalmente occuparci di tutto ciò che gira intorno alla nostra esistenza. A volte si incontrano creature che hanno il dono di ricevere, propagare e irradiare le, la bellezza della vita ovunque passano. E lo fanno lasciando gioia intorno a loro, dando quello stimolo interiore che permette anche, se vuole, una, de una persona depressa di depressa riacquistare quel desiderio della vita e poter vivere comunque la gioia di viverla nel migliore dei modi. Purtroppo, però, quelli che ragionano troppo col cervello, l'intellettuale, quelli che sono mentali, le persone. Molto istruite a volte che hanno l'abitudine di analizzare tutto, di visizionare tutto, tagliano questi legami con la vita. Per questo, malgrado le loro conoscenze, alla fine sono infelici, aridi e commettono pure molti errori perché non possiedono la vera intelligenza della vita. La vita è molto più semplice di come la possiamo raccontare. Basta imparare a viverla, cercare di inserire in questo movimento vitale la giusta serenità e la giusta gioia che serve per non farci prendere da tutte quelle tristezze che circolano gratuitamente dappertutto. Se ci impegniamo a coltivare la coscienza della divina realtà che penetra ogni cosa, noi sentiremo intorno a noi manifestarsi, <coughs> manifestarsi presenze sottili, luminose, tutta quella realtà spirituale che a volte abbiamo chiamato esseri angelici, guide, maestri. Ecco, se noi ci cominciamo a collegare a questa superiore energia divina, noi percepiamo tutti questi aiuti, perché noi abbiamo tanti assistenti nella nostra vita. Pensate che una creatura umana, proprio per le caratteristiche che ha di essere una creatura umana, quindi mh, difettosa, se vogliamo dire, perché si fa prendere da situazioni basse e materiali. Ah, ogni essere umano ha un sacco di creature che sono al suo servizio. Esseri che conosceremo, forse non conosceremo mai, ma però che si occupano di noi, di ogni movimento di ogni pensiero queste presenze luminose che possiamo attirare e riconoscere nella vita attraverso un contatto con il divino si occupano di noi indipendentemente dalla nostra fede cioè se ci crediamo o non ci crediamo però più noi ci predisponiamo a comprendere e a credere nella loro presenza più queste presenze si possono far sentire perché queste presenze sono un'emanazione della vita divina. Vi ho detto, molti li chiamano angeli, guide, esseri di luce. Certe emozioni, sensazioni, certe vibrazioni sono dovute alla presenza invisibile di queste entità. Qualcuno dice che non esistono perché sono invisibili. Ma Santo Cielo, anche i nostri pensieri sono invisibili. Anche l'aria è invisibile. Però la respiriamo. Anche i nostri sentimenti non si possono vedere, ma però esistono e come se esistono. Non si può pensare di poter vedere tutto. Ci sono cose che debbono essere viste e cose che debbono essere percepite, sentite, intuite, perché esistono gli occhi del corpo, gli occhi dell'anima e gli occhi dello spirito. Comunque l'essenziale rimane sempre invisibile perché la presenza angelica la possiamo percepire e non può essere messa in dubbio, assolutamente. Tutto ciò che esiste e vive comunque dipende da Dio, la coscienza del tutto, quella sorgente macrocosmica che fa cantare gli uccelli, che fa sbocciare i fiori che fa brillare il sole e le stelle, la stessa sorgente che dona a tutti noi il respiro e tutto ciò che serve per poter esprimere la nostra vitalità in questa forma, in questa sostanza. Ma è anche alimento per tutta la creazione. Pensate dall'atomo alle galassie, dal filo d'erba ai pianeti più remoti della creazione noi esseri umani abbiamo la responsabilità e il compito di glorificare Dio su questo meraviglioso mondo ma cosa vuol dire glorificare Dio? andare a messa tutte le domeniche, ripetere a vanvera certe parole, certe preghiere, raccontare sempre le solite filastrocche Glorificare Dio significa somigliare il più possibile alla sua natura di luce. Solo in questo modo lo possiamo glorificare, perché la gloria di Dio è la manifestazione della sua luce, della sua radianza e della sua creazione. Quindi ognuno di noi può mostrare la propria gloria quando vive la splendente manifestazione della luce divina cioè quando esprime amore nei pensieri e nelle azioni. In effetti Dio non è un monarca vanitoso come lo dipingono molti religiosi e soprattutto non desidera che noi riconosciamo i suoi meriti e le sue ricchezze. Piuttosto siamo noi che abbiamo bisogno di glorificarlo allo scopo di usufruire della sua ineffabile essenza della sua infinita luce. Glorifichiamo Dio, legandoci alla sua luce, purificando i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri desideri e soprattutto le nostre azioni, che alla fine poi sono altro che il risultato dei nostri desideri e dei nostri pensieri. Sicuramente nella nostra vita qualcuno un giorno ci ha chiesto se crediamo in Dio. Io credo Sinceramente che non basti credere in questa immensa energia che tutto contiene, ma dobbiamo semplicemente vivere coscienti dentro la sua luce, quindi dentro il suo movimento. E L'unico modo per essere coscienti dentro il suo movimento è praticare lo stesso movimento, quindi vivere lo stesso amore anche se condizionato, ripeto, alla nostra dimensione. Non occorre essere credenti, perché anche se non lo siamo, comunque, la nostra esistenza è in Dio e Dio vive in noi. Non tutti sono coscienti, purtroppo, di questa grande verità. Poi dipende sempre dall'uomo credere se esiste o no Dio. Quando qualcuno dorme, anche se ha tutte le ricchezze del mondo, non le può vedere, non è cosciente, quindi è un po' come se non le possedesse più, è un po' come se fosse morto. Si può dire che la maggioranza degli esseri umani è immersa nel sonno dell'incoscienza. È vero, perché noi siamo immersi in questa illusione che crea la materia. La materia, ripeto, è una realtà che deve essere usata per il momento in cui viviamo, ma non è quella realtà che ci portiamo dietro per tutta l'eternità. Quindi conviene cominciare a porci delle logiche priorità nella vita. E anche sapere che noi non siamo solo quel corpo che vediamo, ma c'è anche altro che deve essere soddisfatto in qualche modo, ci permette di vivere un pochettino più in equilibrio. Gli iniziati sono esseri veramente risvegliati, perché vedono lo splendore che li circonda e ne sono meravigliati e ne gioiscono attimo dopo attimo, giorno dopo giorno, mentre gli altri, pur avendo le stesse ricchezze attorno, non se ne rendono conto. Tutto dipende dal livello di coscienza di ogni singolo individuo. Perché ci sono persone che eh, guardano fuori prima di uscire di casa per vedere se devono portare l'ombrello o no. Ma ci sono persone che appena aprono le finestre la mattina sorridono al sole e lo ringraziano. Grazie, grazie, grazie Padre per tutto quello che ci darai anche oggi. E sono quelli che non si curano tanto se piove o se c'è il sole. Sanno comunque che al di là delle nubi il Padre è sempre lì a fare il suo lavoro. E sanno anche che le nubi hanno un ruolo molto importante per la terra invece di maledirle perché piove da queste diversificazioni umane da queste differenze noi scopriamo veramente la grandezza dell'amore più o meno realizzato in ognuno di noi perché quando ci poniamo nella logica del ringraziamento quindi della gratitudine noi ci poniamo nella logica del continuare a ricevere la grazia del Divino Padre umanamente ci è chiesto però anche di divenire di diventare imperturbabili all'ingratitudine sì perché una volta che noi diventiamo imperturbabili all'ingratitudine tutto ciò che faremo lo faremo e lo dimenticheremo cioè vivremo quell'aspetto di amore incondizionato che riguarda la nostra umanità. La più grande prova dell'esistenza di Dio dunque è in noi, perché in noi il Creatore ha deposto i suoi semi e il destino di un seme non è forse quello di germogliare e crescere fino a divenire un fiore oppure un albero. Noi tutti siamo semi di Dio, cioè divinità in potenza. Ed è attraverso il nostro lavoro, la nostra esistenza, la nostra esperienza che un giorno diverremo realmente delle divinità. Gli errori degli esseri umani non coinvolgono assolutamente Dio. Egli è immutabile, non varia in funzione del comportamento degli uomini. Quindi quando ci sentiamo vuoti, perché abbiamo agito male e non dobbiamo credere che Dio ci abbia abbandonato. Dobbiamo noi sforzarci per avvicinarci a Lui. Dio non è vendicativo e non porta rancore. Quindi non aspettiamo il perdono suo, ma cerchiamo di risolvere da soli i nostri errori. Perché Dio non ha condannato e non condanna e non condonnerà mai nessuno, per cui non ha niente da perdonare a nessuno. Se noi creiamo le nuvole con i nostri comportamenti negativi, dobbiamo dissolverle per avere un contatto maggiore con la sua immensa luce, con il suo immenso amore. Quindi bisogna imparare a sbarazzarsi di mille e mille nozioni errate inculcate dalle religioni e dalle filosofie errate per ritrovare la divinità che è in noi. Dobbiamo semplicemente indagare nella nostra profondità. L'intelligenza universale che chiamiamo Dio ci ha dotato di centri sottili che ci permettono di comunicare con le, religioni del, con le regioni dello spirito. Bisogna solo rispettare tutti i consigli e le pratiche che gli iniziati, che i maestri ci hanno donato e che abbiamo chiamato noi morale, etica, insegnamento, spiritualità, eccetera, eccetera. Dobbiamo rispettare tutto ciò non per sottometterci a convenzioni umane, passeggere, né per piacere a un Dio che abita non si sa dove magari sopra le nuvole, chissà. La vera ragione è che ogni pensiero, ogni sentimento, ogni azione ha ripercussione nel più profondo nel nostro essere, contribuendo sia ad arricchire che a impoverire la vita in noi. Ma il bello è che tutto questo movimento non si crea solo all'interno di noi, ma all'interno di quell'universo che ci contiene e che noi chiamiamo Padre, che noi chiamiamo Dio. Quindi per essere veramente vivi abbiamo un gran lavoro da compiere, dobbiamo divenire i trasformatori delle nostre esistenze, quindi rendere la vita più bella, più luminosa, più interessante, più fruttuosa, più sottile. Più spirituale, certo, perché quando parliamo di spiritualità parliamo di tutto questo. Bisogna dare dunque un senso sempre più ricco a tutti i momenti della nostra vita. E non dimentichiamo mai che siamo eterni e non dimentichiamo mai che l'eternità non è altro che un insieme infinito di attimi che condividiamo con l'energia della creazione, con quell'amore che tutto permea e che noi abbiamo chiamato Padre Universale. Quindi viviamo la nostra esistenza coscienti di questa grande verità e la luce non mancherà di consolare e illuminare il nostro cammino. Vedete, con questa consapevolezza noi permettiamo alla nostra natura di identificarsi e fondersi con l'energia del tutto, divenendo il tutto anche se momentaneamente viviamo una giusta e logica separazione. Siamo partiti dall'uno per vivere come molteplicità, ma il nostro destino glorioso si compirà nella fusione cosciente del tutto per vivere finalmente nell'unità di tutte le cose. Che meraviglia! Quando riusciremo a comprendere in profondità questa logica, che poi è una logica per tutte le creature che ascendono, una logica che hanno abbracciato, sposato e accolto tutti coloro che si sono messi in cammino per raggiungere quelle altezze dello spirito, le uniche altezze che possono veramente creare armonia, gioia e meraviglia nella nostra vita. Ecco, io spero con questa mia sintetica esposizione di avervi dato un'altra informazione che aggiunta a tutte le altre renderà sicuramente migliore e più consapevole la nostra esistenza. Grazie.